Ma ieri abbiamo cominciato il convegno di GT con un dato importante, il 32% del traffico verso i siti è ormai prodotto da Facebook, nello stesso tempo proprio ieri eh, 5 editori hanno denunciato alla Gcom Facebook per aver cambiato l'algoritmo e quindi aver fatto decrescere il traffico organico verso i loro siti, una addirittura l'ha portato in tribunale quindi da un lato Facebook cresce ma dall'altro il traffico eh, verso gli editori decresce. Cosa significa? Significa che è cambiato l'algoritmo e quindi sicuramente la frontiera nel 2014 sarà comprendere come così come abbiamo fatto per anni con Google gestire al meglio e cavalcare al meglio i cambiamenti di algoritmo di, di Facebook come sempre dovremo porci eh, come obiettivo quello di dare un valore per l'utente e quindi creare un corretto piano editoriale nei confronti di Facebook. Riuscirà il mondo SEO a diventare un po' giornalista e marketer? Questa è la grande sfida del 2014.